Ragazzi, per lo speciale 100 iscritti andiamo a provare oh, il nuovo ah, drone! Il mio, il Ciao a tutti e benvenuti nel mondo di maffi!